Quelli che abbiamo visto oggi in questo nuovo video, quest'oggi siamo in compagnia di loro due <ride> Bella ragazzi qui, che abbiamo visto oggi in questo nuovo video, quest'oggi siamo in compagnia del loro del Io sono loro. Alessandra, io sono Valentina, io sono le ANV blog Allora quest'oggi come è, diciamo, video molto scontato, scontatissimo, la <ride> prova a non ridere challenge Che sì. è, penso il video più fatto su YouTube, oltre a i porno yeah. E insomma così Watch out for those eyes <laughs> She's off the dangerous life. I just Really Really nigga <laughs> One, two, three. Oh! Oh my gosh! <laughs> <laughs> <laughs> Yabba! Acqua! Me la camì! Me la che io Oh, che si va. No. Ragà non mi si Ok. Ragà vino un altro l'acqua No mi va bene. Sto. Sto. Sto. Sto. tutta Sto. Sto. Sto. Sto. Sto. più che altro. È molto fredda Sto. Sto. Ragazzi, vieni sono giro. Non mi ricordo la roba. Non ci provate. Non ci provate. Alla fine del video Speriamo che vi sia piaciuto Dovete lasciare un like Un commento Iscrivervi a Instagram Facebook seguirci su Instagram Facebook Snapchat Tumblr, Pinterest Tumblr Facebook, Ask eh, Facebook 21 buttons 21 buttons eh, Pornhub Pornhub Youporn TikTok, TikTok, TikTok. <ride> Ah e commentate il video con Arcuoso Stop Preciso Stop, Stop. Stop. Stop. Stop. Così parlo che mi foto Giuro mazzo che coglioni